Ciao a tutti, poco fa ho letto su Facebook un articolo molto interessante scritto da Salvatore La Rosa, l'articolo il cui titolo è un modo alternativo per scaricare il DTM 20 metri dal, dal Geoportale Nazionale. L'articolo è abbastanza esplicativo, è, è, un, è uno script scritto in QGIS se non erro quindi è scritto in Python Python di QGIS qua vi è una GIF sembra l'articolo che eh, ci spiega come, come funziona e qui sotto vi è il, lo script in questo piccolo video farò una dimostrazione eh, reale di come eh, di come configurare il tutto e scaricheremo anche una parte di eh, Scaricheremo un piccolo, una piccola porzione del DEM. Allora, la prima, una cosa fondamentale che spiega nell'articolo è che il sistema da impostare in QGIS deve essere il VGS84. Questo è molto importante. Quindi abbiamo QGIS, cosa ho già fatto. Carico uno strato, oh, per esempio, oh, incidenti Palermo, open, come vedete qua sotto, è PSG 4326. Benissimo. sempre nell'articolo spiega che dobbiamo semplicemente copiare lo script, infatti lo copio, tasto destro, copia, torno in QGIS, avvio la shell di Python, che è questa, la console di Python, questa qua, Clicco su questa iconcina dove c'è la matitina, si avvia eh, l'editor eh, della console di Python e qua faccio incollo. Incolla, ecco qua, qua c'è lo script incollato. Se l'articolo consiglia di salvarlo, quindi facciamo salva con nome, ecco qua, lo salviamo all'interno della cartella uh, che ci suggerisce e quindi lo chiamiamo down. Ben. io aggiungo 20 così ci ricordiamo che scarica e aggiungo anche pcn, PCN e così ci ricordiamo di cosa si tratta salva Ed ecco qua è salvato successivamente basta cliccare su questa iconcina e tracciare un rettangolo dell'area che ci interessa scaricare aspettiamo un attimino e dovrebbe scaricare il DTM di quest'area, di questo rettangolo rosso che vediamo. Un attimino di pazienza, ed eccolo qua. Possiamo chiudere, il, come è scritto qua, è stato scaricato, con successo? Bene, questa parte la possiamo mettere anche sopra, volendo. ora allora, un attimino facciamo una rapida tematizzazione. Ricordo che il 32.7, eh, questo, questo numero grande, 32.767, è il valore nullo, il no data. Quindi cosa facciamo? Molto rapidamente lo tematizziamo, qua dentro scriviamo 32.767, facciamo applica, ok, e ora andiamo a tematizzarlo. Tematizziamo con i falsi colori, e continua, va bene, classifica. E lo chiudiamo questo qua. Possiamo anche chiuderlo, e quindi qua, come vedete, abbiamo scaricato molto rapidamente il DTM. Ciao, alla prossima.